Sei sicuro di lavare la tua protesi nel modo corretto? Una buona manutenzione allunga la vita della tua protesi e riduce i problemi ad esso correlati. Puoi verificare se stai pulendo la tua protesi nel modo corretto? Tieni presente queste 4 regole fondamentali. Prima di tutto tappa il lavandino e riempilo d'acqua, così nel caso in cui la protesi dovesse scivolarti dalle mani siamo sicuri che non si rompa. In secondo luogo utilizza uno spazzolino speciale dedicato solo per la tua protesi, insieme con del sapone di marsiglia. Quello bianco, quello che usavano i nostri nonni nel fasciatoio, è molto più delicato e non contiene componenti che possono indebolire la tua protesi protesi o alterarne i colori. Inoltre ricordati di usare un'acqua tiepide non calda perché l'acqua calda rischia infatti di indebolire la resina con cui è composta la tua protesi. Al termine della pulizia ricordati di sciacquare molto bene la protesi prima di indossarla per evitare di fare delle spiacevoli bolle e di percepire un poco gradevole odore di sapone. Se utilizzi la pasta, ricordati di applicarla soltanto dopo aver accuratamente asciugato la protesi con un panno asciutto. Ricordati inoltre di effettuare almeno un controllo professionale all'anno per valutare la funzionalità della tua protesi e per rimuovere eventuali incrostazioni che a casa non sei riuscita a portare via.